quadrato di un binomio. Allora, svolgiamo l'esercizio pagina 147, numero 730. Allora, qui che cosa abbiamo? Abbiamo un binomio, cioè un polinomio formato da due monomi, composti da un monomio, 2 alla seconda, e poi un secondo monomio che è meno b. 2 alla seconda meno b, tutto il binomio va elevato alla seconda. Per quello parliamo di quadrato di binomio. Eh, lo abbiamo inserito nella lezione polinomi per polinomi perché possiamo scrivere il quadrato di questo binomio come 2a alla seconda meno b per, se stesso, 2a alla seconda meno b per la definizione di potenza. Quindi abbiamo un polinomio. Composto da 2 alla seconda e da meno b che moltiplica un altro polinomio che è 2 alla seconda meno b. Sono due polinomi uguali che si moltiplicano. Come facciamo? Come abbiamo già visto per il precedentemente, per il binomio, per la somma, per la differenza. Allora, in questo caso, cosa facciamo? Prendiamo il primo monomio della prima parentesi 2 alla seconda e lo moltiplichiamo per il primo monomio della seconda parentesi, quindi per 2 a alla seconda e avremo 2 per 2 4 a alla seconda per a alla seconda a alla quarta. Quindi moltiplichiamo 2 alla seconda per meno b e avremo più per meno meno 2 per 1 2 a alla seconda b per b a alla seconda b. Quindi poi moltiplichiamo meno b per il primo monomio, quindi per 2 alla seconda, più per meno meno, 2 per 1 2, a alla seconda b, a alla seconda b. Meno b per meno b, meno per meno, più, b per b, b alla seconda. Controlliamo i monomi simili, qui abbiamo meno 2 a alla seconda b, meno 2a alla seconda b, sono due monomi simili, quindi possiamo sommare i coefficienti. Avremo 4a alla quarta, meno 2 meno 2 che fa meno 4, con la stessa parte letterale, a alla seconda b, più b alla seconda.